Entropy Fest 2020, quarta edizione, siamo nuovamente qui, in realtà siamo 3 contro 1 questa sera e non mi piace su questo tavolo quindi dovrei tirarmi indietro, fare un passo indietro, ma invece no, perché non siamo a Sanremo e questa cosa non ci piace anzi ci piace essere qui all'interno del lupolo Saloon, siamo a Roletto di Pinerolo Ancora una volta parto prima da Paolo, chi ci ospita, quarta edizione Entropy Fest, ancora una volta hai deciso di sostenere questo concorso. Sì, per noi è importante dare un'opportunità ai nuovi gruppi, sia emergenti sia cover band, che comunque sia qui trovano uno spazio per poter suonare, cosa a me molto più difficile, molto più rara in questo mondo di musica, sempre più difficile poter far suonare dei gruppi e quindi siamo contenti della collaborazione che abbiamo con loro, ma poi parleranno loro sulle loro discussioni e quindi siamo contenti di essere qua e di fare la quarta edizione. Ottimisti per la quinta, la sesta e la settima edizione. Caspita, quindi già un lancio, diciamo così, Douglas deve, dovete mettervi al lavoro per già pensare alle prossime edizioni. Tanti gruppi non mancano. Una cosa sola, ma il, il luppolo, il saloon, il Saloon di per sé è un posto dove ci si prende a scazzottate, la musica fa a dare scazzottate, nel senso può arrivare al cuore e quindi dare un grande colpo? Sicuramente, speriamo che sia un colpo emotivo e non fisico per cui sicuramente <ride> cerchiamo di creare emozioni o meglio quelli che suonano dovrebbero creare emozioni per cui il Saloon se penso che sia l'ambiente ideale fin dai tempi storici si suonava nei Saloon e quindi comunque sia penso che questo sia l'ambiente ideale per poter suonare e far creare emozioni alle persone. Allora intanto poi continueremo in chiusura magari a dare qualche altro appuntamento al di là dell'Entropy Fest ma veniamo a voi Organizzatori ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo da mettere no? in ballo, in gioco perché un concorso come questo al di là del, del numero sempre maggiore di iscritti, di gruppi deve dare anche qualcosa di nuovo e di diverso Questa quarta edizione che cosa di speciale? Allora, sicuramente siamo riusciti a correggere pian piano un po' il tiro. Dalla prima edizione, ovviamente, eravamo un po' più inesperti, diciamo. Man mano andando avanti, siamo riusciti a, a correggere un attimino il tiro e quindi a fare degli sviluppi eh, interessanti per quanto riguarda l'organizzazione. Con Douglas eh, ci dividiamo bene i compiti, adesso c'è anche Stefano insieme a noi e eh, cerchiamo di. Uh, come dire, catalogare bene tutti i vari compiti tra, tra i tre organizzatori. Questa è la cosa principale, secondo me, per una buona riuscita del festival, nel senso che l'organizzazione e la pianificazione delle, di tutto ciò che, che riguarda le date è importantissima. Quindi questo l'abbiamo migliorato pian piano con il tempo, cerchiamo di essere più efficienti possibili, sicuramente. I premi abbiamo continuamente riconfermato quello che siamo riusciti a, a conquistare, diciamo, dalla, dalla prima, poi dalla seconda, terza e quarta edizione. Sono premi comunque interessanti, quindi si ha la possibilità per le band di uh, vincere qualcosa che possa essere utile. Questo è il nostro obiettivo, cioè nel senso il nostro festival è gratuito, quindi tutte le band che vengono qui hanno comunque uh, dei premi anche chi non vince. E questo non è da poco, Esatto. oltretutto è molto essere bello. gratis l'abbiamo anche ricordato con Douglas nella nostra chiacchierata su TRS Radio Douglas dicevamo insomma non è facile anche scegliere i gruppi eh si fa anche in base, eh, diciamo così, a dei criteri, no? Sì, diciamo che nulla è facile oggi per quanto riguarda la musica in generale e il rock in particolare. Siamo tutti ben coscienti che è un periodo di crisi per il rock in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, che non è mai stato un grosso mercato per la musica rock. Quindi noi ci proviamo, ci mettiamo tutto l'impegno possibile, fino adesso i risultati non sono mancati, siamo veramente molto contenti. Penso che una delle novità di quest'anno è che abbiamo dato più varietà ai generi musicali, e per le prime edizioni del festival erano... Per, per i gruppi che si iscrivevano molto più indirizzate verso il metal estremo il metal e tutto quanto che era giusto perché comunque era, era il mercato che ci arrivava da fuori quest'anno è arrivata una varietà di proposte molto più interessante quindi abbiamo per esempio adesso mi ricordo la New Wave anni 80 che è un genere che poi è sparito quest'anno abbiamo almeno tre gruppi di New Wave, di Dark Rock che rispecchiano quegli anni lì quindi questa per noi è una novità perché non avevamo mai avuto gruppi di questo tipo e abbiamo anche, parlando delle solite battute cretine su Sanremo eccetera, in realtà abbiamo un sacco di musiciste donne Bene. e siamo molto molto contenti di questa cosa. Per la prima volta abbiamo addirittura un gruppo di sole, di sole donne, cioè un gruppo tutto femminile. ma ah, come le Fornum Bronze? Da noi al contrario, rispetto all'Ariston, diciamo che tutti hanno il loro spazio e non hanno bisogno di fare passi in avanti e in indietro, siamo tutti uguali. Ma a proposito di non fare passi avanti e indietro, eh, voi non vi siete mai sbilanciati anche nelle altre edizioni, eh, avete ascoltato prima i gruppi logicamente per selezionarli eh, nelle tre edizioni passate il gruppo che ipoteticamente avevate scelto come vostro vincitore se poi rivelato tale ricordiamo anche che tra l'altro c'è anche il premio del pubblico che va a concorrere insomma anche così eh, una cosa in più che viene data in questo concorso allora per quanto mi riguarda abbastanza cioè nel senso che la scelta chiaramente dei gruppi noi la facciamo, siamo in 3-4 e quindi la facciamo un pochetto in, in relazione ai nostri gusti personali ma anche a delle valutazioni tecniche. Quindi i gruppi che scegliamo li andiamo ad analizzare su più aspetti. Eh, posso dire che il risultato finale è abbastanza come prevedevo, sì sì sì, quello sì, ma anche perché quello che avevo sentito diciamo in, in disco, quindi come audio poi alcune, cioè parecchie band sono riuscite a riconfermarlo dal vivo, questo secondo me è uno degli aspetti più importanti, cioè essere fedeli uh, nel disco dove tu sei in studio e registrazione, quindi hai la possibilità di fare tutti i vari ritocchini, però poi dal vivo parli chiaro e quindi devi riconfermare il tuo. Aggiunge, sono d'accordissimo con Mattia, aggiungerei che una volta che hanno vinto il festival i gruppi principali che poi si sono dimostrati vincitori hanno avuto poi delle carriere musicali interessanti, per esempio il primo anno i FIT feat SRLA da Bologna sono andati poi in turno in Giappone, hanno firmato un contratto discografico, hanno fatto un altro album stanno suonando per delle realtà nazionali e internazionali importanti ehm, Sono andati su Prog, Ho detto prima Sono andati sulla su rivista internazionale di Prog, la musica Prog diciamo più conosciuta al mondo sono andati a finire anche lì sopra, i Legacy of Silence che hanno vinto due anni fa hanno avuto un contratto discografico e anche i secondi i Nowhere e in, diciamo che in generale, adesso vediamo cosa succede quest'anno però in generale quelli che vincono poi dimostrano di essere anche quelli che vanno più avanti e quindi insomma siamo contenti di dare comunque una porta aperta un'opportunità in più ai gruppi che poi gli permette di fare da trampolino di lancio per quello che poi succede dopo e da lì in poi ovviamente dipende da loro C'è qualcosa che manca ancora? all'Entropy Fest eh, che magari ci state lavorando anche per il prossimo anno. Ma allora, secondo me, purtroppo, come prima diceva Douglas, la difficoltà in questo momento è il fatto che le, il pubblico è uh, un po' meno pronto rispetto ad una volta Cioè le nuove generazioni non hanno più probabilmente voglia di uscire di casa per vedere musica dal vivo E quindi la difficoltà secondo me Cioè quello che stiamo cercando pian piano di migliorare Magari sulle cover, un po' sugli originali tutto quanto È riuscire a coinvolgere maggiormente le persone del pubblico, questo è importante. Questo sì, è che... allora lui è sempre diplomatico, io lo sono <ride> no, molto di meno, più diretto. sono più diretto. Allora questo festival era nato per dare un'opportunità alla musica del Pinerolese e tutto quanto. Io questa sera onestamente vedo gente qua ma non vedo nessuno di Pinerolo, cioè mi chiedo dov'è la scena musicale Pinerolese, sto parlando a voi, ok? Perché abbiamo fatto tutto questo per voi e il festival ha un grande successo ormai a livello nazionale, però Pinerolo si deve dare un po' una sveglia sia a livello di pubblico che a livello di musicisti. E allora a proposito di pubblico, passiamo anche la palla a Paolo, no? Il pubblico pinerolese. Il pubblico pinerolese <ride> il pubblico avrà ovviamente i suoi gusti, giustamente le sue esigenze. Noi cerchiamo, come Luppolo, al di là di questa serata, di fare una programmazione che dal martedì alla domenica, tranne lunedì che siamo chiusi, è molto varia. Dal twist al latinoamericano, ai concerti con l'entrofi, con serate con cover band in generale. A venerdì e sabato c'è la serata discoteca, a domenica c'è il burlesque, il country, il ragazzi che fanno Paul Dance. Quindi pensiamo di dare un programma molto, va molto vasto e molto ampio per cercare di soddisfare le esigenze del pubblico pinerolese anche di Frossasco piuttosto che di Pumiana, quindi comunque sia del territorio vicino a noi. Allora, prima poi di ricordarci l'indirizzo, anche per lasciarlo impresso su TRS Radio, io volevo chiedere, entropi fest, quindi inizia questa sera con la categoria originale andrà avanti fino a quando, quando sapremo i vincitori? Allora le finali sono a fine aprile per la categoria originali che inizia stasera, e poi l'altra categoria covers attributi ai primi di maggio. Adesso per le date esatte bisogna andare sui siti perché ce ne sono talmente tante che non me le ricordo più. Assolutamente sì, quindi Mattia ricordaci quali sono i siti da seguire e naturalmente un ringraziamento anche agli sponsor. <ride> allora abbiamo la nostra pagina Facebook dove mettiamo assolutamente tutti gli aggiornamenti, il sito internet della Black Swan dove c'è all'interno la sezione apposita Entropy Fest, la pagina Instagram anche che viene in parallelo. Eh, aggiornata insieme a facebook quindi ci potete praticamente trovare su tu, quasi tutti i social network eh, Douglas è sempre molto disponibile e molto dettagliato per quanto riguarda tutti gli eventi quindi non potete sbagliare, voglio dire è tutto ben chiaro assolutamente no e chi volesse invece raggiungere fisicamente il posto dopo aver guardato sui varie pagine social tutto quello che ha a che fare con l'Entropy Fest e non solo in questo caso dove deve venire? deve venire a Roletto in via Torino 1 al lupo lo sa ovviamente no. Eh, ci sì, mancherebbe. Troviamo il Lupolo, Al lupolo Allora io ringrazio Paolo del Lupolo Saloon, ringrazio Douglas, ringrazio Mattia, organizzatori dell'Entropy Fest, quarta edizione. Che dire, abbiamo ancora tante serate da passare insieme alla buona musica, ma soprattutto a un locale che sa accogliere, che sa mettersi a disposizione di quella che è la nuova generazione e non solo l'importante. è Noi che la Noi ci speriamo musica... e cerchiamo di impegnarci per riuscire ad ottenere buoni risultati. E eh eh. certo, Invegliamo. perché non la moviamo. musica non si molla, la musica accomuna tutti grandi e piccini venite qui e lo scoprirete ciao